Ciao e bentornato sul mio canale di KIZZARD, oggi voglio mostrarti eh, l'interno di una cappa di sicurezza biologica e farti vedere attualmente a cappa spenta come io eh, consiglio di lavorare, cercare di lavorare. Allora vediamo com'è la disposizione, questo è il fronte della nostra cappa e come vedi ho posizionato del materiale sulla sinistra del materiale al centro e del materiale a destra ora io consiglio sempre di suddividere la cappa in tre zone questo perché perché possiamo eh, sfruttare la eh, tipologia di cappa che abbiamo a disposizione con il filtro epa e quindi il flusso laminare verticale sterile a nostro vantaggio e non al nostro svantaggio quindi che significa significa che il flusso laminare verticale che dal filtro epa scende verso il basso sul nostro piano forellinato, in questo caso, permette di avere una vera e propria barriera eh, attraverso l'aria, attraverso il flusso. Quindi che succede? Io consiglio sempre di avere una zona per lo sporco, che in genere identifica a destra, ma puoi posizionare dove meglio credi, una zona sterile dove lavorare e una zona del, chiamiamola, pulito che genere identifica a sinistra, puoi anche invertire queste, quella che non puoi invertire è la zona dello sterile, per ovvie ragioni di livello costruzione che ho spiegato in altri video e quant'altro. Quindi ti consiglio di munirti di una busta, una semplice busta, un sacchetto, dove all'interno posizionerai il materiale sporco, il materiale potenzialmente pericoloso, avendolo all'interno nella zona di destra, ecco che il flusso laminare verticale che scende dall'alto verso il basso ti terrà pulita la tua zona Perché spesso mi sono sentito dire Eh, però tengo lo sporco nella cappa rischio poi di contaminare no se tu non porti l'aria dalla zona contaminata con gesti ovviamente della mano perché sennò sarai sempre più forte ovviamente verso la tua zona sterile ma sapendo che quella è una zona potenzialmente contaminata posizionerai il materiale non passerai davanti ai tuoi campioni cercherai di stare largo e poi per andare nella zona sterile, quindi non ci sono problemi di sorta, purché capisci questo meccanismo. Dall'altra parte hai il pulito e quindi potrai posizionare le tue piastre, quello che ti serve per lavorare, e al centro cercai di tenerla quanto più libera possibile per avere una zona di lavoro ampia e sterile.